Bentornati in Zmovier, canale sul paranormale e sui misteri di questo mondo. La paredolia visiva è la tendenza istintiva e automatica, a trovare strutture ordinate e forme familiari, nella realtà che ci circonda. Si manifesta in special modo verso le figure e i volti umani, e nasce con ogni probabilità dalla necessità che avevano i nostri antenati preistorici, di riconoscere un eventuale predatore mimetizzato tra la natura. Ma alcune volte, la paredolia da sola, non basta a spiegare eventi così inquietanti, da confondere la nostra percezione della realtà, portandoci a trovare forzatamente una spiegazione logica, anche lì dove non c'è. Fenomeni così inspiegabili, da farci urlare a volte, al miracolo. Questo è quello che è successo ad una famiglia spagnola, in un piccolo villaggio dell'Andalusia, divenuto poi uno degli eventi paranormali, più famosi al mondo. Unisciti a me, in questa inquietante storia. Con la promessa, che non riuscirai mai più a guardare il pavimento, o le mura di casa tua, con gli stessi occhi. Nel villaggio di Belmez della Moraleda, a un'ora di auto da Granada, nel sud della Spagna, c'è un piccolo borgo, che attira molti curiosi e appassionati di fenomeni paranormali, per un fatto straordinario accaduto negli anni 70. Una signora, Maria Gomez Camara, vide improvvisamente apparire sul pavimento di casa sua, un volto. Nonostante cercasse di lavare via l'immagine, questa non si cancellava. Suo marito, Juan Pereira e suo figlio, quel giorno, hanno distrutto l'immagine rompendo il pavimento di cemento con un piccone, e poi mettendone uno nuovo al suo posto. Tempo dopo, il volto, ricomparve sul pavimento, ma questa volta il cemento fu tagliato e consegnato alle ricerche. Avvertite le autorità locali, si scoprì che sotto il pavimento proprio nel punto in cui era apparso il volto, erano celate delle ossa umane. In effetti, dove sorgeva l'abitazione della famiglia Gomez Camara, un tempo si trovava un cimitero di epoca romana. In seguito si scoprì che le ossa non fossero di epoca romana, ma molto più recenti, intorno al XIII secolo. Quando altri volti apparvero in altre stanze della casa, alcuni addirittura nella mansarda, quindi, non ha contatto con la Terra, il caso fece il giro della Spagna, divenendo il più straordinario fenomeno paranormale di tutta la Spagna, ma anche d'Europa e del mondo. Questi volti, avevano, e hanno, un forte legame con la signora Maria Gomez Camara, che sarebbe stata a sua insaputa, un medium capace di attivare il fenomeno dei volti, nei luoghi dove ha vissuto. Varie immagini sono apparse e sono scomparse a intervalli irregolari dal 1971. Molti residenti della città di Belmes, sono sicuri che le immagini sul pavimento della casa Pereira non siano il risultato del lavoro umano. Secondo alcuni si tratterebbe di una frode, ma sono in tanti a ritenere che si tratti di un fenomeno paranormale, visto che dopo decenni queste figure continuano ad apparire. Provarono addirittura a tenere chiusa una stanza per tre mesi, e quando la riaprirono trovarono ben 17 nuovi volti. Maria Gomez è morta nel febbraio 2004 all'età di 85 anni, e la sua casa è stata messa in vendita per conto di uno sconosciuto. Molti erano convinti che questo fenomeno si sarebbe fermato dopo la sua morte, ma le ricerche effettuate dopo la sua scomparsa, hanno rivelato che i volti continuano ancora oggi ad apparire e a muoversi sul pavimento. Finora i parapsicologi sono sicuri che questo fenomeno sia diventato, l'evento paranormale più importante del XX secolo, poiché è stato più volte documentato, e registrato su apparecchiature video e fotografiche. Molte sono state le indagini eseguite da svariati investigatori del paranormale, e tra alcune prove c'era una registrazione audio, che è giunta fino ad oggi, ascoltate. Tutti, abbiamo sentito storie dell'orrore da bambini, su come una macchia insanguinata è apparsa sul soffitto o piuttosto sul muro di una certa stanza. Invece di una macchia insanguinata, potrebbe apparire un viso inquietante anche nelle nostre camere, in questo stesso istante in cui ti sto parlando. Tuttavia, le storie dell'orrore per bambini, rimangono storie dell'orrore per bambini. Ma di tanto in tanto, alcune storie fuoriescono dalla fantasia